Ora eh, vorrei passare la parola a, a un avvocato, eh, un avvocato sardo che però noi tutti conosciamo qui in Ticino perché vive qui, lavora qui, a cui ormai potremmo dare anche la, la cittadinanza onoraria. <ride> Grazie Francesco, ti passo subito la parola. Troppo buona Maria. Allora, eh, va bene, io sono Francesco Scifo, ehm, devo dire che ho avuto un'opportunità eh, incredibile in questi, in questi mesi di poter vedere eh, quello che succede in Svizzera e quello che è successo in Italia e quindi di poter fare un parallelo lavorando qui e lì, eh, cioè eh, potendo, eh, potendo esercitare la professione sia qua eh, a Lugano che, eh, che in Italia, delle differenze e oggi infatti qui stiamo parlando di, eh, di amici della Costituzione no? ed è proprio, è proprio delle Costituzioni che effettivamente eh, si sente eh, la mancanza cioè sia in Italia che in Svizzera ma anche negli altri paesi europei occidentali ci siamo accorti che proprio nel momento in cui la Costituzione doveva servire cioè doveva svolgere la funzione per la quale era stata creata, cioè quella di tutelare, diciamo così, le libertà, i diritti individuali, questo non è avvenuto. Non è avvenuto e allora io mi sono posto, mi sono posto il problema, ho detto ma, ma questo è, è già successo nella storia, no? Ed effettivamente, ad esempio, qui in Svizzera, fu proprio all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, che il Consiglio federale in un modo o nell'altro sospese fondamentalmente la Costituzione. Quindi, quello che adesso è successo anche per le leggi Covid è successo, è, è successo ma era già successo. Era già successo e c'era un grande giurista, Zaccaria Giacometti, un giurista svizzero di Lugano che all'epoca, cioè eh, stiamo parlando dell'immediato eh, periodo anteguerra, cioè anni 30, e poi anche successivamente, eh, difese estremamente la Costituzione svizzera e in qualche modo faceva presente questo fatto che non si poteva subordinare l'applicazione della Costituzione alla fine di un'emergenza, qualunque fosse questa emergenza, perché la norma, cioè la norma costituzionale, è un diritto positivo, cioè un diritto che è stato creato per essere applicato sempre, a prescindere da quelle che sono le situazioni che in qualche modo si verificano in un periodo storico determinato. Cioè noi dobbiamo verificare qual è la funzione fondamentalmente del diritto la funzione del diritto non è quella di applicare altri principi. Cioè è chiaro che, è chiaro che noi se, se noi andiamo a fare la distinzione tra, eh, famosissima distinzione che si fa tra giuristi, tra gius naturalismo e diritto positivo, noi vediamo che chi è fautore di questo gius naturalismo cioè del diritto ancorato ai grandi principi, diciamo così, del diritto naturale, non sa però poi alla fine indicare dei criteri oggettivi sulla base dei quali questo diritto, diciamo così, naturale che fonderebbe tutto il resto deve attenersi e questo che cosa determina? Determina una situazione arbitraria, cioè una situazione nella quale ognuno può scegliere quali sono i principi che si qualificano come fondanti del, del, del, del diritto. Che cosa significa? Significa che in una situazione come questa dove noi ci troviamo ad avere a che fare con un'epidemia per esempio lo Stato può dire il diritto alla salute, il diritto preeminente, il diritto naturale diciamo quello che si deve tutelare su tutti gli altri e quindi tutto il resto, tutte le altre norme che tutelano la, eh, la libertà personale per esempio o il diritto di riunione o il diritto di potersi spostare, di poter viaggiare tutti questi diritti devono soccombere rispetto al diritto, diciamo così, alla salute pubblica, neanche alla salute individuale. Perché, guardate bene, anche parlare di salute diventa, diciamo così, eh, un concetto vago. Perché la salute di chi? La salute dei singoli? La salute collettiva? La salute di un gruppo? la salute di una serie di persone. No, non si capisce quale sia questa salute che deve essere tutelata in modo così assoluto da comprimere tutto il resto. Tutto il resto, diciamo, che è il fondamento della vita di, di ogni uomo, perché si va dalla compressione delle libertà religiose, per esempio, quindi tutto l'aspetto spirituale, ma si va anche alla compressione di tutto ciò che invece attiene, ad esempio, al lavoro ad Esempio, alla possibilità di esercitare, nel caso, per esempio, dei medici, la professione secondo scienza e coscienza, come, come prevede, ad esempio, il codice ipocratico. No? Ecco, tutto questo passa in secondo piano, passa in secondo piano davanti a una sorta di eh, diritto assoluto eh, alla salute. A me è capitato di, di difendere tante persone, eh, tante famiglie, nelle quali, ad esempio, c'era il problema è che il padre voleva vaccinare il figlio e la madre non voleva vaccinarlo. Oppure viceversa, la madre voleva vaccinare il figlio e il padre non voleva. E allora i giudici che cosa, che cosa dicevano almeno in Italia? Dicevano noi facciamo un rapporto costi-benefici. Siccome si dice, secondo studi consolidati, che il vaccino faccia bene, allora il beneficio è superiore al fatto che può avere degli effetti collaterali. Eh, ma io gli dicevo, ma non è questo il ragionamento che deve essere fatto secondo la nostra Costituzione, e mi riferisco alla Costituzione italiana in questo caso, ma vale anche per la Costituzione svizzera. Il ragionamento è che io posso importi un prodotto farmaceutico nel momento in cui il rischio che quel prodotto farmaceutico comporta non è banale. Cioè io non posso sacrificare te al benessere diciamo, collettivo dicendo il rapporto costi benefici, cioè se ne muore uno ne salvo dieci. No, perché ogni vita va considerata diciamo così, come assolutamente universale. Quindi è chiaro che il ragionamento che si deve fare è io ti posso in qualche modo indurre a usare quel prodotto soltanto se il rischio non è banale. Però questo esempio che vi ho fatto è un esempio che dimostra che anche quando si parla di diritto alla salute non è per niente chiaro a che cosa ci si riferisca. Cioè diventa un'arma, o meglio uno strumento, per imporre determinate decisioni. Perché il, il, il problema fondamentale che pongono tutte queste situazioni eh, di emergenza è un problema di arbitrarietà. Cioè viene utilizzata l'emergenza, lo stato di emergenza, lo stato di eh, diciamo, l'epidemia, può essere anche la guerra successivamente, può essere qualsiasi altra ragione eh, diciamo così, che, si, che si crea per derogare alle norme ordinarie. Il problema è che noi abbiamo delle leggi fondamentali che invece devono essere applicate proprio nei momenti di crisi perché sono state create proprio per essere utilizzate nei momenti di crisi. Quindi è quello su cui si deve lavorare è far capire alla maggior parte delle persone che la terapia che viene proposta, cioè quella di derogare alle norme esistenti, non è la terapia giusta. È una terapia che comporta innanzitutto l'impossibilità di verificare in modo chiaro quali siano questi criteri che governano diciamo così, la restrizione delle nostre libertà. E questo è tanto più vero perché si è ripetuto nella storia questo fatto. Come ho detto all'inizio, quando nella seconda guerra mondiale in Svizzera furono sospesi sostanzialmente, eh, fu sospesa la Costituzione, si dovette aspettare addirittura fino al 1949 per poter, per poter ripristinare la Costituzione, cioè a guerra ampiamente finita. Perché il Consiglio federale, una volta che aveva ricevuto questi poteri, assoluti di deroga non rinunciava più già nel 1946 ci fu una richiesta da parte di eh, molti gruppi e della popolazione svizzera per fare un referendum ma non riuscirono però misero in moto un processo che nel 1949 portò poi a due iniziative referendarie che nel 52 ripristinarono la costituzione quindi pensate un po' tanto per capirci perché si deve fare un parallelo Pensate un po', la guerra finì nel 1945, si dovette aspettare fino al 1952, cioè altri sette anni in Svizzera, che dovrebbe essere il paese più democratico o di democrazia più antica d'Europa, si dovette aspettare ben sette anni per ripristinare la Costituzione. Ora è evidente che noi non abbiamo imparato nulla da questa lezione, perché se poi... Nel 2020 abbiamo fatto di nuovo lo stesso errore con le leggi Covid per le quali qui con gli amici della Costituzione abbiamo lavorato anche sui referendum che non sono andati, non sono andati bene purtroppo però, però, però è stato importante fare perché, perché si, comunque, si comincia a far capire che non è quella la strada da seguire quando c'è una crisi qualunque tipo di crisi non è quella della sospensione delle norme delle norme fondamentali perché i casi sono due o noi pensiamo che il criterio per misurare il funzionamento di una norma è esattamente il verificare quanto quella norma viene applicata se il criterio è questo le nostre costituzioni hanno ampiamente fallito perché è chiaro che se noi abbiamo potuto constatare che in Italia che ha una costituzione diciamo rigida, abbastanza eh, articolata e che prevede tutta una serie di diritti questa è, è, caduta, in è, è caduta in desuetudine rispetto a quelle che sono state le eh, eh, parti centrali del, del, del, del, del, della costituzione perché quello che è crollato in Italia è la divisione dei poteri, no? cioè noi sappiamo che in Italia, come in tutti i paesi che in qualche modo hanno poi articolato le loro leggi fondamentali sulla rivoluzione francese, cioè la, la, la tripartizione dei poteri, no? non c'è più invece nessun tipo di eh, potere eh, legislativo, tutto il potere è stato concentrato nell'esecutivo, cioè... Si è, eh, si è ritenuto che il governo il governo dovesse avere in sostanza un potere assoluto un potere assoluto perché? perché almeno in Italia con, la, eh, con lo strumento del mettere la fiducia su tutti i decreti legge che il governo fa praticamente il Parlamento si limita a ratificarli quindi non esiste più, non esiste più alcun contrasto diciamo così tra potere legislativo e potere esecutivo non parliamo del terzo potere cioè di quello giudiziario cioè quello giudiziario che è poi il potere che dovrebbe in qualche modo vigilare in concreto sull'attuazione della norma delle norme della Costituzione ma anche sulla corretta applicazione degli stessi decreti del governo questo potere giudiziario è scomparso cioè per una strana serie di eh, eventi si è limitato a applicare pedissequamente le direttive dell'esecutivo tanto è vero che noi troviamo paradossalmente tutta una serie di decisioni che sono capitate a me personalmente ad esempio in quei casi che vi ho detto di vaccinazione di minori nei quali nella sentenza stessa scrivono le linee guida dell'esecutivo sono queste ma come? Tu sei il potere giudiziario, sei quello che deve vagliare le linee guida dell'esecutivo. No, addirittura lo scrivono le sentenze. Quindi questo dimostra che sicuramente c'è molto da fare, c'è molto da fare in Italia e probabilmente anche qui in Svizzera, perché voglio dire, io penso che si debba riportare alla mente di tutti quanti quello che appunto diceva Zaccaria Giacometti e cioè che ogni svizzero deve sapere che la democrazia e comunque la libertà non sono per sempre, sono semplicemente durature finché la popolazione le fa rispettare e farle rispettare significa fare nuovi referendum, fare nuove proposte legislative, fare in modo che fondamentalmente si faccia capire, si faccia capire a chi gestisce in questo momento l'attività legislativa che non può, non può derogare alla legge fondamentale detto questo io eh, vi saluto perché voi siete stati veramente stoici a resistere fino adesso qui a, a, a sentirci parlare e sono contento che ehm, siate venuti e vi ringrazio ancora grazie mille aspetta aspetta che c'è un regalino anche per te c'è una domanda. l'OMS sta facendo passare in sordina il fatto che potrà eh, con la scusa dell'emergenza sovrastare tutte le, i poteri di tutte le nazioni perché se, eh, questa cosa qua entrerà in vigore fra pochi mesi se nessuno la contrasta quindi è ancora maggiore il pericolo di, di democrazia perché alla fine non conteranno neanche più i governi. Assolutamente, il, il, il, più che di un pericolo si tratta di una realtà nel senso che noi ci troviamo di fronte indubbiamente a una cessione di potere o meglio cessione di sovranità da parte degli stati che viene fatta senza consultare i cittadini perché un'altra cosa che io non ho detto è che praticamente nel momento in cui eh, si instaura un regime di emergenza chi viene escluso dall'amministrazione dello Stato è il popolo. E quindi voglio dire, questo fatto della cessione, ad esempio, della politica sanitaria in toto all'OMS è valido certamente per tutti gli stati, è valido certamente anche per la Svizzera che, che aderi, aderisce a questo tipo di organizzazione. Ma eh, devo dire che da questo punto di vista l'Italia si trova in una situazione ancora peggiore, perché ha già ceduto, ad esempio, ai suoi poteri, i suoi poteri all'Unione Europea. Unione Europea, la quale rivendica il, il coordinamento di tutta la politica sanitaria europea. Quindi, quindi voglio dire, questo è un processo che indubbiamente va sottolineato e a mio parere dovrebbero essere proposti delle. dovrebbero essere fatte per esempio in Svizzera che c'è una democrazia diretta e si possono usare questi strumenti, bisognerebbe proporre un'iniziativa referendaria proprio contro questa cessione di sovranità in materia sanitaria nei confronti dell'OMS. Si tratta sicuramente di centri di interesse privati che sono molto influenti, che non hanno niente a che vedere il più, più delle volte con questioni di tutela della salute ma eh, riguardano certamente anche eh, profitti e, e sostanzialmente eh, compagnie farmaceutiche e anche, diciamo così, eh, scontri politici tra vari gruppi. Diciamo che la salute, la salute nella politica dell'OMS è il vaso di coccio tra i vasi di metallo. Grazie Francesco.